Sono perplesso questa sera. E perché saresti perplesso? Perché ho cambiato, come vedete, equipaggiamento al nostro bellissimo personaggio, Don Chiappotte. Io pensavo che fossi perplesso perché avevo cambiato la chat. Sì, anche la chat. E bene. questa sera la prima cosa che facciamo è leggere un sacco di cose. Mi metto gli occhiali. Va bene, bene. Mi immagino quelli da clown grandi così io col nasone, anche oh, non sarebbe so stato credo. veramente i guardiani della cripta di Cartus usarono pastiglie come questa per respingere un grande verme delle sabbie e perché ho letto adesso questa pastiglia? eh? spoiler il verme precipitò nelle catacombe spoiler e prese residenza al cerco del centro dell'ago ardente spoiler va bene? ok la quella della mazza cavalieri che abbiamo recuperato eh, con l'uccisione dell'invasore Zorig la mazza cavalieri L'anello del selvaggio Zorig, conosciuto da tutti come... Una... Molto tempo fa, Zorig sfidò i guardiani di un'antica città in un duello all'ultimo sangue e ne uscì vittorioso. Questo anello, strappato dalle loro dita smembrate, fu il suo premio. Allora, i più boccaloni potrebbero pensare che eh, la, i guardiani di un'antica città, da cui Zorig ha recuperato questo anello, siano i guardiani delle, della cripta di Cartus in cui abbiamo incontrato Zorig. In realtà, se qualcuno ha giocato Dark Souls 2, si ricorderà di questo anello proveniente da una delle aree del DLC. E non solo. Perché Zorig, la mazza cavalieri, portava anche una bellissima spada, che era quella di cui aveva parlato Bomba nello scorso episodio, che è quella di Reim, che era un cavaliere di Vendic che ha tradito. Eh, altresì detto The Fume Knight. Bello, eh? Sei partito davvero in modalità tre cani eh, oggi. Sì, tre cani. Sì, tre. Allora uno, due e tre. Benissimo. Andiamo di qua e facciamo sì che la tribalestra superpotenziata, eccola qua, distrugga questo pezzo di terreno. Che è un'entrata secondaria o primaria in base a quello che si vuole fare qua sotto è evidenziato anche da queste strutture di sassi raccogliticci. la seconda cosa che dovremo fare grazie a questa balista è aprire quel muro là in fondo questo sarà un drop molto ah, yeah! molto importante perfetto recuperiamolo subito eccolo qua l'area della piazza è eh, la bionda variegata. Cos'è che hai detto? Della pietra variegata. Ah. Scusami. Bisogna stare molto attenti a non farsi ammazzare. Wow. Vediamo. Potevano stupirci con effetti speciali e l'hanno fatto. Mm -mm. Bene. E cosa ti aspetti adesso da questo? A parte una cosa cosa. Mi alla aspetto Stranger che Fins. lui se ne vada. Esatto. E che io possa passare e utilizzare la ballista. Per farlo fuorissimo fuorissimo, ecco va bene basta mettersi qua dove? e adesso la ballista fa tutto il lavoro sporco ah dai eh? bello così, cheater che... Sì, esatto lei continua a colpire dove siamo noi vedete come arrivano? Credito. e la vita del vermone va giù benissimo, facciamo un, un po' di discussione intanto perché staremo qua un pochino benissimo, non no. puoi accelerare vuoi. noi cominciamo a fare mettere un attimo in due per va bene <ride> E tra l'altro non solo, noi potremo anche fare i furbissimi E dopo che la balestra ha ucciso questo ma anche adesso durante potremo girarci, entrare in questa nebbia e sconfiggere il boss dell'area senza visitare niente dell'area E lo faremo? No Bravo Ecco qua il vermone. Veramente avvincente Fulmine a punta, un miracolo eccezionale e una scheggia addosso di non morto Miracolo perduto degli ammazzadraghi. Impala i nemici col potere del fulmine. Questa storia narra delle tecniche degli antichi ammazzadraghi e si scoprirono che perforare, per perforare le scaglie di drago è necessario colpire con un fulmine diretto come per impalarne la carne. Le pietre sono il simbolo di un vero cavaliere. Quelle variegate vengono date in dono a chi deve affrontare un viaggio eterno. Aumenta la resistenza a tutti gli elementi. Che, che impressione quando corre così, tieni vicino. No. Abbracciare, no, aperto. non uccidermi, ti prego. Eh, funzionerà sicuramente. Eccolo qua. Hai visto? Gliel'ho chiesto con gentilezza, e non mi ha ucciso. Sì, sì, non hai più sangue, però. Cominciamo a vedere queste statue. Ovviamente, questi sono i demoni di Dark Souls: 1. Demone Vagante, vari demoni Toro. Questi sono i Capra Demon, sembrano quasi venerati. Ma a tutti gli effetti sono morti, tantissimi, per cui è probabile che i Gru abbiano preso, abbiano preso controllo di quello che una volta era Isarith. E qua abbiamo anche un'altra cosa importantissima, eccola là. La vedete da distante che cos'è? Adesso ci arriviamo. La Fair Lady, con accanto il cadavere di probabilmente quell'ana probabilmente eh sì perché ha il suo tomo delle piromanzie quindi non è un probabilmente sì probabilmente toglierei probabilmente boccaloni contenenti i suoi incantesimi unici possono essere insegnati solo da una maestra per cui il nostro insegnante che abbiamo al santuario delle gambe del fuoco non ce li può insegnare quell'ana l'unica strega di Isalith sopravvissuta perché era quella che poi ci ha insegnato le sue piromazie in Dark Souls 1 quella alla base della città infame infatti dice una volta prese con sé un discepolo umano che è il personaggio che noi giochiamo in Dark Souls 1 e qui dietro abbiamo un altro luogo molto interessante in cui un cavaliere nero con una bellissima ascia della morte istantanea si chiama così perché eh, ci ucciderà istantaneamente se ci tocca Ecco, protegge diversi tipi di... Drop, questo fondamentalmente, e basta, la spada del cavaliere nero. Spadone dei cavalieri neri che vagano per il mondo, pensato per la lotta contro i demoni del caos, era quello che facevano i cavalieri di Guin. L'attacco speciale, era il papà, i cavalieri dovettero infatti affrontare nemici di dimensioni enormi, ovvero i demoni. Accendiamo pure questo falò. Apriamo questo shortcut eh, incredibile verso l'area iniziale da cui siamo entrati. Ecco qua. Voila. E qua si torna dove c'erano le statuone. E qua abbiamo trovato un secondo tomo della piromanzia di Isalit. a riprova del fatto che siamo molto vicini a quello che era un tempo l'area. Le piromanzie del caos manipolano la lava e costituiscono la base di tutte le forme di piromanzia successive. E ne abbiamo trovate, per esempio quella di Cartus che era particolare. Eccolo qua, cosa ci dici? Uh, diamo il tomo della piromanzia di Izalit, numero uno. Mm, hai trovato la terra della piromanzia? Non mi amererò più di essere vecchio e non morto. Fammi vedere, uniamo le forze. La piromanzia prim primordiale, nota solo al maestro Salaman. Un nome molto importante di Dark Souls 1, che era il pupillo di quell'ana. Tecnica derivata dalla fiamma del caos di Isolit. La fiamma caotica emette un'ondata di lava fusa all'impatto e può fondere persino la roccia. Le streghe di Islith diedero vita alla fiamma del caos, dalla quale furono infine consumate. La fiamma caotica emette un'ondata di lava... La fiamma del caos che tutto consuma portò alla nascita delle creature corrotte. Notte come demoni, cosa che sapevamo già, ma eh, se qualcuno si approccia alla serie a partire dal, dal terzo capitolo Può farlo tranquillamente, le cose sono spiegate Secondo me puoi prendere il cappello, girarlo al contrario, usarlo come barchetta per navigare la lava Esatto, fammi vedere, allora io paro adesso, vediamo quanti danni, quanti danni prendo Abbastanza, ma non eccessivi, si può fare, nebbia tossica e sono morto Ok meglio, non benissimo. Talismano dei capelli bianchi. Fatto, preso tutte e due le cose. Eh? Talismano dei capelli bianchi. Un talismano creato a partire da un ciuffo di capelli bianchi. I capelli appartenevano a una delle streghe del caos. Madri della piromanzia. In questa forma essi permettono di lanciare miracoli e piromanzie. Una bomba senza uguali. E questa è una citazione al grande vuoto, dove c'è un muro illusorio, un drop, uno scrigno, con dentro un frammento grande di titanite, 3 per la precisione, e un altro muro illusorio, con qua una cosa incredibile, il bastone di Iselit. Lo leggiamo subito, ma prima... Vorrei far fuori questi maledetti. Antico catalizzatore, utilizzato in tempi molto remoti dalla strega di Isrit e dalle sue figlie. Alla nascita della fiamma del caos, le streghe divennero in parte anche sciamani. E da qui l'eredità sciamanica dei piromanti della palude. Le stregonerie lanciate con questo bastone, che predilige la magia oscura, dipendono anche dalla fede. Eh, io ho un po' di paura in realtà. Dov'è? Perché non viene fuori? Dov'è? Sì, eh, pensate di fare tipo le scene alla Scooby-Doo che vi rincorrete e entrate da una porta e uscite da un'altra e poi vi mescolate e fate confusione. Esatto, no, io vorrei vedere, giusto per curiosità, quanto male gli fa il mio... Ah, fico! L'ho stordito probabilmente perché stava facendo un attacco. Ah, si para e ovviamente non gli faccio più niente. Uh -huh. quello che mi rincuora devo dire è che quando lo, cominciamo a tirargli una combo lo stordiamo di brutto ricordate che se sto il rincuora c'è sempre il rincuore <ride> <ride> <E quello> che... <ride> infatti lo spadone pesante della nebbia ci ha lasciato Zorig della nebbia ecco Raim The Fume Night si dice che in passato sia appartenuto a un traditore, come dicevamo prima, ma il suo peso lo rese inutilizzabile. Ora non è altro che una reliquia dimenticata. E... lo scudo. Scudo in ferro nero, associato al terrificante nome di Zorig. E eccellente protezione in particolare contro il fuoco. Mmm, fico. Arco del cavalca Draghi. Qualcosa di Dark Souls 2 finalmente. E sì, beh, perché ne sentivamo la mancanza di Dark Souls 2, no? Servitori del re del desiderio, che non viene mai chiamato col suo nome, Vendrick, non si sa perché Erano la guardia reale del re e dovevano possedere una forza immensa per poter tendere la corda di questo arco Chi ci riesce però ottiene effetti devastanti Questa invece che stiamo per vedere è una cosa interessante Ci sono due scheletri che guardano oltre questo buco nella grotta Verso un cielo che abbiamo già visto Oltre la porta di Volnir. Sembra quello di Iritil. Perché guardino verso di là. Non si sa. Ecco qua la balista. Ovviamente era azionata se non costruita dai giganti. Che eh, probabilmente hanno fatto quasi tutti una brutta fine. Disattiviamola. Scendiamo nel lago. E Oras dovrebbe essere ancora qua ha perso il senno chiaramente è subito aggressivo nervosetto eh oggi Ores esatto bellissima alabarda bellissimo backstab ora si limuto tra l'altro eccolo qua se io ho l'alabarda non ha senso che abbia anche lo scudo perché la barda in teoria è un'arma a due mani ma leggiamo lo scudo che ci ha droppato. Scudo di metallo forgiato dal grande fabbro Lewellin, Leul che non mi sembra di aver mai sentito in realtà. Nato da un acciaio raro, offre un elevato assorbimento di molti tipi di danno. Dobbiamo raccogliere tutti i droppini in giro per il lago. Scudo del desiderio. Ciao David. Ah, buonasera David. Proprio giusto per il boss finale. giusto. Giusto. Esatto, e lo scudo del desiderio è una roba importantissima e anche molto fortissima. Di nuovo era del desiderio, Vendrick, non nominato. Un re, consumato da una brama insaziabile e inadatto a comandare. La bramosia residua del re arde ancora in questo scudo, commenta la quantità di anime ricevute. Facciamo di merda per questo scontro, evochiamo tutti. Zorig e anche lei, che è una bravissima piromante della grande palude visto che sapremo cosa andiamo ad affrontare, eccoli qua, pronti? Andiamo, sei pronto per il boss? Via, vai, ecco qua, un demone di nuovo ligneo, sembra prostrato al centro dell'arena, ma ovviamente torna in sé molto velocemente. Il veleno della piromante. Ah, l'ha avvelenato veramente, guardate. Mamma mia. I punti vita come cadono. Che momento di sasso Dimenticavo che evocando gente i punti di vita del, del boss aumentano. Tu guarda. Hai visto che roba che non avrei mai detto? Però sta veramente andando giù tantissimo. Tra l'altro io adesso... Lo farò arrivare a questo livello qua per mostrarvi che, uh, aia ti può ancora uccidere anche se gli manca poco No, che a parte che è ancora in vita, lui si comincia a muoversi veramente, eccolo qua, tipo Sif è alla fine dei suoi giorni, è l'ultimo dei demoni ormai, va bene, uccidiamolo sì, ecco, da lontano, proprio con disprezzo, poi un bastone per pozzecchiarlo un po'. Anima del vecchio re demone. Il vecchio re demone ora è ridotto a un mucchio di cenere, ma è l'ultimo testimone vivente del caos di Isalit. Infatti è l'ultimo demone che si trova a Isalit. Qua è successo proprio il cacao. Ci sono due cose da far notare in questa arena. La prima è all'interno dell'arena, eccolo là. Là in alto, sopra quello masso di rocce adesso si è caricata anche la texture, c'è cioè il demone centipede, uno dei boss di Dark Souls 1. L'altra cosa molto più interessante è il simbolo che c'è sopra la porta. Questo è lo stesso simbolo che c'è sopra la porta di Walnir. Ok? Quindi è come se Walnir o comunque è, è i guerrieri di cartus avessero eh, sigillato il vecchio demone qui dentro accendiamo il falò e torniamo a casetta questa è un'area opzionale e finisce qua nella prossima live andremo a Iritil della Valle Boreale eccolo è tornato Greyrat da Iritil, vediamo cosa ha da darci ah. sarei morto se non fosse stato per quello strano Cavaliere Cipolla la candela dello studioso utilizzata dai saggi dei grandi archivi i saggi utilizzavano questa candela per farsi luce e per la lama di cui era dotata. Chi lo utilizza può godere delle sue proprietà magiche. Urna del fulmine. I cavalieri di Lothric erano cacciatori di draghi. Spiega la loro adorazione del sole. Questo è uno spoiler su cosa troveremo più avanti a Lothric. Attenzione, questa è molto interessante, si dice che aiutati dai draghi i cavalieri di Lothric avessero neutralizzato qualsiasi cosa minacciasse le loro terre e questa è l'esplicazione di una cosa che avete chiesto in chat sul perché sembrava che nella mura esterna di Lothric i non morti adorassero quelle che sembrano viverne ma magari qua sono chiamati draghi in Dark Souls 3. La spada curva da cavaliere del sacerdote con una lama corrosa come quella di Volnir e anche questa viene da Yetil. Spettri gelidi che vagano per i riti, come consumata dagli insetti, chi è che parlava di insetti che le masticavano la pelle? Question time. Il cavaliere Aegon, l'ancella che ci vende le ceneri, oppure la Irina? E eh, qualcuno ha risposto. L ha risposto Irina Bomba, grandissima. Parla degli insetti quando parla dell'oscurità, quindi ovviamente l'oscurità, l'abisso è arrivato anche a Iritil. Scudo dei famosi cavalieri di Lothric. Utilizzavano questi, questi scudi per proteggere l'alta sacerdotessa, la cui benedizione garantisce un elevato assorbimento di della magia. Chi sarà l'alta sacerdotessa di Lothric? Attenzione, le frecce della luna andando a Iritil. Un altro spoiler. Utilizzato un tempo dei cavalieri della luna oscura. Si dice con tempo Gwyndolin, dio della luna oscura, scagliasse frecce di questo tipo utilizzando un arco dorato. Twitch, dov dovete lasciare il cuoricino, nell'attesa di arrivare, vedete l'obiettivo lì in basso a sinistra, siamo a 39 su 50 iscritti, arrivati a 50 iscritti possiamo attivare gli abbonamenti, le emote personalizzate, eh, i massaggi al perpuccio, tutte sì. quelle cose là. Poi abbiamo il uh, canale youtube dove dovete iscrivervi attivare la campanellina lasciare i pollicioni all'insù ma soprattutto guardare i video perché iscriversi non serve un cazzo se poi non generiamo visualizzazioni fino all'ultimo secondo eh. serie su Mandalorian e a seguire dopo questo o dopo non so, dopo di One Souls serie su Fallen Order spiegato da Alessandro ciao Mandalorian sicuramente con l'infografica Fa parte di un progettone. All'inizio della prossima live parleremo con Ludlet dell'anima che abbiamo appena recuperato per vedere cosa possiamo trasmogrificare. E intanto, buonanotte. Buonanotte e grazie per essere stati con noi.